cari amici e cari cittadini dell'Umbria in particolare in queste ore alcuni giornalisti alcuni commentatori si stanno interrogando ma il Presidente del Consiglio sta facendo campagna elettorale beh eh, voglio offrire la risposta a voi cittadini umbri io vi porto rispetto se avessi fatto campagna elettorale l'avrei fatto con rispetto nei vostri confronti sarei venuto qui tutti i giorni avrei bussato alle vostre porte vi avrei guardato negli occhi vi avrei chiesto il voto insomma questa è una campagna elettorale io non sto facendo campagna elettorale però oggi sono orgogliosamente qui presente perché Nonostante l'incarico attuale mi porti via, mi impieghi molto tempo, tengo a offrire anche una mia testimonianza nella consapevolezza che qui in Umbria non si voterà per il Governo, però c'è in atto un esperimento interessante. Vincenzo, Vincenzo Bianconi ha qualità, può fare bene per questa Regione, io ci ho parlato ha idee chiare, progetti anche innovativi e determinato. È, è partito tardi. È partito tardi, però non per questo bisogna aver paura. lui mi sembra non ne abbia, mi sembra una persona che anche per il suo vissuto, per la sua esperienza professionale, personale non ama eh, sottrarsi alle sfide. Non ha questa pavidità e l'ho apprezzato anche per questo è un esperimento che è importante nella misura in cui ha sollecitato una convergenza, una condivisione una, Vincenzo come sapete esprime una lista ma ci sono altre liste collegate e ci sono liste anche che si ricollegano direttamente alle forze che sostengono questa maggioranza di governo è una sfida che richiede tempo Vedete, le cose vanno fatte anche per farle bene, richiedono del tempo. È una sfida che esprime un progetto per questa regione. Delinea, se mi permettete, un futuro ancora più verde di quanto non siano le, le colline di questa bellissima regione, ancora più digitale di quanto non siano le connessioni attuali, ancora, con ancora più infrastrutture ancora più efficienti infrastrutture di quanto non lo siano quelle che attualmente utilizzate. Ci sono degli obiettivi, c'è una squadra che lui si impegnerà a portare avanti in caso di vittoria e io sono molto confidente che questo sarà un progetto che arricchirà, contribuirà ad arricchire questa regione piena, ricca di risorse naturali, umane e di grande tradizione. Anche la nostra sfida a livello nazionale richiede del tempo. È impensabile che nell'arco di qualche settimana, con una manovra economica, si possa realizzare un progetto politico. Ma noi, e questo forse ha sorpreso qualcuno anche, già con questa manovra economica iniziamo a perseguire alcuni significativi obiettivi che abbiamo nel nostro progetto politico il nostro progetto politico è articolato richiede e sollecita un lavoro in squadra richiede piena coesione ci stiamo conoscendo sempre più noi eh, io Roberto Speranza non l'avevo incontrato prima con Nicola Zingaretti ce eravamo visti perché come in precedenza, quando ero Presidente del Consiglio, ci eravamo incontrati per il terremoto. Nicola, se ben ricordo, non ci siamo più visti. E così con altri. Beh, voi immaginate, per realizzare un progetto politico bisogna lavorare fianco a fianco, bisogna anche conoscerci, conoscersi. Quindi diamoci del tempo. Però già con questa manovra economica, vedete, io sono molto orgoglioso di questa manovra economica perché abbiamo già afferrato degli obiettivi ben precisi e, a differenza di quello che viene anche pubblicamente declamato, questa è una manovra economica che non introduce nuove tasse a scapito dei cittadini. È una manovra fortemente redistributiva, pur in un quadro di finanza pubblica così complesso. Se noi leggiamo un poco la propaganda che circola... Vediamo che è una manovra che introduce nuove tasse. Nuove tasse ci viene detto per le merendine. Falso. Che introduce nuove tasse per il gasolio. Falso. Che introduce nuove tasse per la benzina. Falso. Che mette una tassazione sul contante. Falso. Però vedete, se si parla con i cittadini, in questo momento... Questa è la narrazione che prevale. Siamo in un contesto in cui se uno è spudorato nel raccontare le bugie non eh, interessa a nessuno. Più si insiste, più si incalza e più questa narrazione prevale. In realtà questa è una manovra, dicevo, fortemente re redistributiva perché come è stato anticipato è una manovra sì che introduce delle tasse ma introduce delle tasse sulla plastica, introduce delle tasse sui, sui tabacchi, introduce nuove tasse per i colossi del web digitale, ma opera una forte redistribuzione per tutte le famiglie. Eliminiamo i super ticket. Introduciamo più soldi a beneficio delle famiglie, soprattutto quelle numerose. Offriamo la possibilità alle famiglie meno abbienti di poter portare i loro figli negli asili nido, come è stato ricordato. Ancora, diamo più soldi in busta paga ai lavoratori, che, da qualche, anno che attendono, e da qualche anno attendono il rinnovo contrattuale. Potenziamo addirittura, in un contesto già così difficile, un pilastro del nostro futuro. Potenziamo la ricerca, offriamo anche dei soldi in più per assicurare una maggiore mobilità, maggiori servizi a persone che, come Silvia, che ho conosciuto adesso, hanno qualche difficoltà nella mobilità e quindi potrebbero avere maggiori difficoltà per l'inclusione anche sociale. E poi abbiamo un progetto di misure verdi che stiamo declinando a beneficio dei proprietari di abitazioni, a beneficio di chi conduce un'azienda... Abbiamo un piano per riformare, mantenere e realizzare strutture e infrastrutture più efficienti. Abbiamo anche un piano antievasione, a cui crediamo molto. Ieri però ho detto proprio qui in Umbria che il nostro piano antievasione è un piano garbato ma determinato. Determinato a che tutti pagano il giusto, quello che devono, perché essere onesti vogliamo convincere tutti che conviene. Ecco perché abbiamo introdotto incentivi per l'utilizzo della moneta elettronica senza penalizzare chi vorrà proseguire nell'utilizzo del contante. Ma un progetto è il nostro molto più articolato. Dobbiamo ridurre la burocrazia. Abbiamo una serie di leggi delega che ci porteranno a riformare la burocrazia. Deve essere un servizio chiaro, trasparente, rapido e immediato per cittadini, per imprenditori, per imprese. Vogliamo un Paese ancora più digitale. Vogliamo una digitalizzazione di tutti i servizi della pubblica amministrazione. Vi vogliamo dare la possibilità di rimanere a casa e di riceverli. Vogliamo ancora riformare la nostra giustizia civile, penale, anche tributaria, accelerare i tempi. Stiamo lavorando allacrementi a questo con la massima determinazione. Abbiamo anche l'altro giorno introdotto nuove norme, speriamo che queste siano quelle finali per quanto riguarda le aree terremotate, che riguarda quindi anche la vostra Regione. Vedete, su questo... Non c'è da scherzare e non c'è competizione elettorale che, può distrarci, che possa distrarci. Voi sapete benissimo che la mia prima uscita pubblica da Presidente di questo esecutivo è stata nelle aree terremutate. Ho incontrato tanti di voi sindaci, tanti esponenti delle categorie ed anche delle comunità locali dei cittadini. Mi avete fornito, in questo ulteriore confronto, un ulteriore supplemento di riflessione per capire come mai, lo diceva Luigi, a dispetto delle risorse finanziarie stanziate, quelle non ve le toglie nessuno, non si riesca ad ancora ad accelerare queste procedure. È una cosa che eh, mi lascia sopraffatto ritornare sugli stessi luoghi e io ritorno spesso vedere ancora i cumuli di macerie. Ecco, in questo decreto troverete procedure semplificate per lo smaltimento di queste macerie, troverete procedure accelerate per l'edilizia, le richieste quindi di ricostruire dell'edilizia privata. A questo punto abbiamo sperimentato questo nuovo meccanismo. Valorizziamo ancora di più l'intervento dei professionisti attraverso l'autocertificazione, attraverso anticipi fino al 50%. E di lì ci attendiamo poi di snellire le procedure di competenza degli enti pubblici e semmai poi di rimandare ai controlli successivi le necessarie verifiche. Abbiamo prorogato lo stato di emergenza per tutto il 2020, abbiamo introdotto la busta paga consistente per i prossimi dieci anni, abbiamo introdotto incentivi perché dobbiamo contrastare lo spopolamento dei borghi, delle comunità, dell'entroterra. E qui, anche in Umbria, c'è questo rischio. Quindi ci sono incentivi non so, per i giovani imprenditori, meccanismo io resto al sud, e varie altre misure. Noi vi aspettiamo, peraltro, per un ulteriore confronto. Ci siamo incontrati prima dell'approvazione del decreto ci ritorneremo ad incontrare perché noi vi seguiremo passo dopo passo l'ho dimostrato in passato lo dimostrerò in futuro apro una piccola parentesi vi aspetto sabato vi aspettiamo sabato a Roma sabato pomeriggio c'è una bella iniziativa per la prima volta è la giornata dedicata alle tradizioni folcloristiche. È una bella cosa riscoprire le nostre tradizioni, le nostre radici culturali, le nostre tradizioni popolari. Quindi dalle 15 sfileranno da tutta Italia gruppi folcloristici. Anche questo è un modo per guardare al futuro, ma per non dimenticare chi eravamo e chi vogliamo essere. Eh, I sogni per, percepiti, per essere percepiti richiedono sensibilità. Per essere realizzati richiedono coraggio, per essere comunicati richiedono leadership. Noi procediamo tutti insieme, ci siamo, con sensibilità, coraggio, determinazione. E ci saremo anche dopo, dopo questa competizione elettorale. Vincenzo, noi ti sosteniamo. Grazie.